Stupendo, come, come tutti gli anni. Sì, un evento molto positivo. Gerardo, è sempre un piacere partecipare a questi eventi. Sicuramente è una cosa molto interessante. Beh, Interessante perché è sempre un'occasione per scambiarci un po' di idee. Ma A me piacciono queste cose qua, dico la verità. Una nuova modalità che a me è piaciuta parecchio. quindi. Ti ringrazio Gerardo, eh, bellissimo evento. Sì, come al solito, Gerardo, ti faccio, ti faccio i miei complimenti come l'anno scorso, anche se in modalità un po' diverse. È stato un evento organizzato come al solito, benissimo. dati, agenti immobiliari, utility per utilizzarli al meglio. Eh, lo stato dell'arte qual è? Migliore, nel senso che quest'anno con tutte le sue particolarità ha fatto sì che le agenzie hanno compreso ancora di più l'importanza dei dati. Eh, non lo dico solo io, chiaramente noi abbiamo i dati della nostra azienda, ma abbiamo visto anche i gestionali eh, confermare il fatto che inseriscono più dati, gestiscono i clienti in maniera più informatizzata, in maniera più costante. E quindi sicuramente c'è stato un miglioramento, non tutto il male viene per nuocere, quindi troviamo il lato positivo anche in questo. Benissimo, grazie, Ora allora ti aspetto Sinergie 2021. Assolutamente Capo. confermo, Bene. grazie Gerardo. Allora, oggi con Silvia abbiamo parlato di eh, franchising ma soprattutto di esperienza, soprattutto di servizi e nuove opportunità per chi lavora nel mondo della locazione, in particolare un'iniziativa... Silvia, 60 secondi per raccontarla. Sì, l'iniziativa è quella del Revenue Property Manager che è la possibilità per eh, la persona mh, prevalentemente giovane di poter vivere l'esperienza Affitti e quindi l'esperienza della locazione in proprio ma da casa senza necessità di avere un, un ufficio dedicato ma sfruttando in maniera digitale tutti quelli che sono i servizi che Solaffitti mette a sua disposizione. Benissimo, grazie mille, ci vediamo prossimo anno, 2021, certo. eh? sempre a Sinergie. Sarò presente. Grazie, grazie, grazie. A te. Allora, oggi abbiamo parlato anche di giovani, di giovani da attirare verso il settore immobiliare, di giovani di 30 anni, di 25 anni, con cui insomma, instaurare un linguaggio, con un linguaggio comune, un rapporto e quindi, insomma, svecchiare un po' questa, questa categoria. Eh, questa sfida, come, come la affrontiamo, Dario? Beh, eh, comunicando appunto quali sono le opportunità di lavoro nel nostro settore. Eh, fare l'agente immobiliare non è quello che si crede, non è quello di andare soltanto in giro a suonare i campanelli, ma approcciare questo mestiere in maniera molto più professionale e eh, remunerativa, perché di fatto fare l'agente immobiliare vuol dire anche costruirsi una carriera che può essere molto molto redditiva. Benissimo, grazie, ci vediamo in occasione di Sinergie 2021. Assolutamente, eh? ci saremo. Molto bene. Il tuo speech oggi, l'imprenditore dell'abitare sostenibile, un titolo evocativo, curioso rispetto al settore, ce lo riassumi in 60 secondi? Assolutamente, insomma due parole chiave, imprenditore e sostenibilità. Imprenditore, cioè colui che svolge diverse attività e non solo più l'attività di agente immobiliare, ma una molteplicità di, di attività inerenti l'immobile. Sostenibilità perché parliamo di un'evoluzione verso il futuro per cui bisogna imparare a vivere in modo sostenibile, a gestire i nostri immobili in modo sostenibile per lasciare al, diciamo, il futuro, in futuro ai nostri figli un patrimonio immobiliare, una qualità di vita diversa da quella che abbiamo ricevuto noi, migliore. Se lavoriamo in questo modo saremo in grado di attrarre i giovani, di migliorare la nostra professione e di garantirci quindi una presenza nel, nel, nel futuro. Davvero un grande impegno che riprenderemo quindi a Signore Gie 2021. Ottimo, grazie Gerardo. Stamattina parlavamo di giovani, il tuo speech è incentrato sul, sul capire il presente per costruire il futuro. Sì. E, è chiaro, il settore immobiliare deve puntare sui giovani, c'è una difficoltà di base che riguarda proprio il linguaggio. In 30 secondi ci dai una chiave insomma, per, arrivare, per sintetizzare questa pillola rossa che ci fa fare il salto? In realtà è estremamente complesso ma in, in 30 secondi ehm, il punto è semplice, ad ogni luogo corrisponde un linguaggio, se noi ci troviamo in banca piuttosto che tra amici usiamo un linguaggio diverso, quindi non vedo il perché non dovrebbe essere la stessa cosa online, ma non solo. Ad ogni persona con la quale interloquiamo corrisponde un linguaggio. Quindi dobbiamo adeguare il nostro modo di parlare e quello che diciamo, quello che passiamo come messaggio in base al luogo in cui siamo e alle persone con cui parliamo. Questo rende tutto più complicato, ma tutto estremamente più efficace. Su Facebook si parla in un modo, su TikTok si parla in un altro. Grazie mille Rudy, ti aspetto a Sinergie 2021. Grazie a te, grazie a, a tutti. Domanda un po' provocatoria, agenti immobiliari scoprono il digitale, quindi visite virtuali, i social, la pubblicità in generale digitale, ma ho la sensazione che sia un po' una ruota di scorta e non sia in realtà un elemento strutturale del loro lavoro e sistema. Su questo cosa mi racconti? Hai centrato il punto, io spesso giro nelle agenzie e mi confronto con gli operatori e noto che una parte di di questi operatori vede il web e le tecnologie come un costo, come un qualcosa su cui bisogna risparmiare, ottimizzare. Eh, altri invece hanno capito che è un investimento e quindi quello che viene investito poi ritorna in termini di fatturato e quindi adottano la tecnologia come investimento, come asset all'interno dell'agenzia e quelle sono le agenzie che nonostante il periodo difficile hanno continuato a crescere hanno continuato a portare avanti il loro business e quindi lì è il fulcro del discorso gli agenti immobiliari moderni non possono limitarsi a pubblicare un annuncio su un portale a chiedere lo sconto perché non è lì che fanno il passo in avanti per crescere in un mercato che è profondamente cambiato rispetto al passato perfetto quindi insomma informarsi per crescere ma soprattutto scegliere i partner migliori per dare supporto al proprio business mm. Siamo veramente felici di condividere queste due parole che tu hai, eh, con le quali hai caratterizzato l'evento, quella della visione e del digitale, che per noi eh, veramente rappresentano delle colonne portanti del nostro modello, sia il digital e la visione, attraverso un nuovo modello di interpretare questo mestiere. Esatto, un modello nuovo che io fatico ancora a comprendere, quindi insomma una sorta di marketing eh, multilivello applicato però all'immobiliare, non franchising, non un'aggregazione particolare, ma un modello nuovo. Ce ne vuoi parlare in un minuto? Questa è la sfida. Ok, um, sono molto felice che mi hai fatto questa domanda perché il marketing di rete è veramente l'elemento differenziante di IAD. Eh, non siamo un franchising, l'hai detto correttamente, eh, dobbiamo essere immaginati come un'unica grande agenzia internazionale che attraverso il network marketing permette a ogni singolo agente IAD di sviluppare la propria squadra e la propria rete. È un modello democratico e meritocratico dove le opportunità sono uguali per tutti e eh, i nostri sviluppatori, i nostri commerciali sono gli stessi agenti, quindi l'agente IAD ha la possibilità di concentrarsi non solo sulla propria produzione personale, quindi sulla mediazione, ma anche sullo sviluppo della propria rete attraverso l'animazione, la formazione, l'affiancamento e, uh, e tutto ciò che ne deriva. Insomma, un modello a cui bisogna abituarsi, però sono curioso di capire come andrà, quindi ti aspetto a Sinergie 2021. Con piacere. Parliamo di servizi per l'agenzia immobiliare, quindi sì. so che avete un'iniziativa eh, già partita, molto ricca, che coinvolge i vari agenti. Ce sì. la vuoi raccontare in un minuto? Sì, assolutamente. Faccio un passo indietro. Quando eravamo qui l'anno scorso eh, avevamo un network di agenzie immobiliari che collaborano con noi sicuramente molto, molto più ristretto. Eh, quindi nel frattempo, insomma, ci tengo anche a ringraziare tutte le agenzie immobiliari che ormai riconoscono il, il valore del servizio che offriamo per loro e per i loro consumatori, i loro clienti. Quindi l'Instant Buyer è un acquirente industriale, quindi un facilitatore a tutti gli effetti per le agenzie immobiliari. Oggi abbiamo un network di oltre 2000 agenzie che lavorano con noi. Stiamo cercando di digitalizzare sempre di più questo rapporto con le agenzie immobiliari. Quindi abbiamo creato una piattaforma per loro che si chiama Doris e da questa piattaforma l'agente immobiliare innanzitutto si può registrare al nostro programma di partnership in primis, e, eh, e può fare, diciamo, mh, varie attività eh, tramite questa piattaforma. Quindi innanzitutto può usufruire del servizio di instant buying, può segnalare immobili a Casavo, può pubblicare sulla nostra piattaforma di annunci e può usufruire di tutti i servizi digitali che stiamo offrendo, ovviamente in primis realistico, che è stata l'acquisizione la, che abbiamo fatto poco fa, volta appunto a valorizzare e a arricchire sempre più i servizi digitali per gli agenti. Benissimo, grazie mille, ci vediamo in occasione di Sinergia 2021. 2021.